Eccoci qua. Possiamo allora iniziare facendo qualche esempio. Però prima vi chiedo ancora se avete qualche domanda su questa parte che abbiamo visto oggi. No, tutto chiaro. Allora cerchiamo di fare qualche esempio per capire meglio come funziona la libreria JgraphT. Allora, creiamo un nuovo progetto, un Java project senza, senza interfaccia grafica chiamiamo esempi grafo esempi grafi in questo caso abbiamo bisogno però della libreria quella di jgraph.t come dicevo potete scaricarla eh, sia dalla pagina del progetto sia andando su Github ci sono le release e c'è anche la storia con le diverse release nel caso in cui foste interessati a diverse versioni quindi consiglio sempre di prendere la più recente potete scaricare sia lo zip che il tar io l'ho già scaricata e... Al suo interno ha diverse cartelle, cioè la cartella source con il, codice, con il codice sorgente, noi però basta la libreria, in particolare siamo interessati alla jgraph-t-core. Quindi dobbiamo importare dobbiamo dobbiamo questa libreria su Java, quello che possiamo fare è creare nella cartella esempi grafi una nuova cartella che chiamiamo lib, e a questo punto copiamo copiamo una libreria in lib quindi basta trascinarla e poi fare copy files conviene sempre copiarle e non linkarla così se spostiamo poi il file originale il progetto continua a funzionare una volta inserita basta fare build path, add to build path perché vogliamo inserirla tra le librerie del progetto a questo punto possiamo creare una classe di prova che chiamiamo eh, esempio esempio grafo eh sì, in realtà volevo crearla già con il metodo main inserito quindi lo rifaccio inserisco anche l'opzione public static void main e pensiamo facciamo un paio di esempi in cui nel primo quindi creiamo due funzioni esempio 1 e esempio 2 Nel primo caso vorrei creare un grafo eh, non diretto, semplice e non pesato. Quindi diciamo la, la versione più semplice di grafo che possiamo pensare. Nel secondo caso invece creiamo un grafo un pochino più interessante, quindi un grafo diretto, multigrafo, e in particolare anche pesato e poi dal main richiamiamo queste due funzioni quindi prima dobbiamo creare un oggetto esempio grafo e poi richiamiamo le due funzioni e i due metodi Allora, primo esempio, il grafo non diretto, semplice e non pesato. Quindi torniamo sulle nostre slide, andiamo a livello dello schemino, Non diretto, quindi metà, dobbiamo guardare la metà di sinistra, non pesato, quindi ancora sem sempre sulla sinistra, colonna più di sinistra, semplice, quindi il primo. E vediamo che nella prima posizione... C'è una classe che si chiama simpleGraph, quindi dobbiamo creare un oggetto di tipo simpleGraph. SimpleGraph è un grafo non di undirected graph, quindi possiamo creare undirected, un oggetto di tipo undirected graph in cui per semplicità inseriamo degli interi e un default edge, abbiamo detto che si chiama simple graph quindi new, simple graph in cui specifichiamo sempre integer e default edge tra parentesi abbiamo detto che è necessario ancora specificare la classe del tipo di arco quindi default edge punto class, ovviamente dobbiamo importare tutto quanto, tutte le varie librerie, quindi jgraph-t, undirected-graph e poi le varie implementazioni, graph-default-edge, graph default edge graph, graph. Qui abbiamo creato una variabile eh, con il tipo dell'interfaccia, quindi undirected-graph, e Questa variabile l'abbiamo inizializzata con un oggetto di tipo simple graph che accetta un intero e un default edge in cui abbiamo specificato come parametri del costruttore anche la classe del tipo di arco. A questo punto vogliamo creare un grafo, sì? ora, undirected graph è semplicemente il nome dell'interfaccia perché possiamo in Java possi possiamo creare degli oggetti eh, specificando la variabile come un tipo di interfaccia e poi assegnare a questa variabile l'oggetto concreto, un po' come quando S sì, l'abbiamo selezionato. Allora, undirected graph l'abbiamo selezionato perché eravamo interessati in a un grafo non orientato. Quindi guardavamo la colonna di sinistra. Simple Graph l'abbiamo selezionato perché era quello che, dopo tutti i nostri ragionamenti, matchava le varie righe e colonne. Poi avremmo potuto creare la variabile grafo direttamente specificando Simple Graph. In alternativa, giusto per farvi vedere che è possibile, possiamo crearla specificando direttamente l'interfaccia. Dimmi. allora non è la cartella ma è semplicemente il punto jar nella cartella scaricata bisogna andare su lib e su lib ci sono diversi punto jar quello che ci interessa è il jgraph t core che è la libreria a cuore con l'implementazione che ci interessa a quel punto la prendete la trascinate nella cartella lib che abbiamo creato e poi la aggiungiamo al build path. Funziona? È in una cartella lib. Eh. Trovata? Sì, Ottimo. Allora, altre domande? Finché tutto è tutto chiaro, sì. Creiamo un grafo molto semplice, aggiungiamo sei vertici con una struttura simile a quella del grafo che abbiamo visto in esempio nelle slide. Quindi grafo.addVertex in questo caso sono degli interi non dobbiamo neanche creare degli oggetti scriviamo 1 2 3 4 ovviamente questo è, è abbastanza brutto, fatto così sarebbe molto meglio utilizzare un ciclo for, facciamo, facciamo che riscriverlo così, utilizziamo l'implementazione più corretta, int i uguale a 1, i minore uguale a 6, i più più grafo punto add vertex di i quando è possibile è sempre meglio utilizzare i cicli for piuttosto che riscrivere le istruzioni quindi abbiamo aggiunto semplicemente sei vertici adesso aggiungiamo quindi ho aggiunto i vertici cosa succede se adesso stampassi il grafo? Semplicemente vedrei che ho, i vertici. ho una lista di vertici, mentre nella lista di, archi, lista di archi è vuota, perché non ho ancora inserito gli archi. Quindi ho aggiunto i vertici adesso aggiungo gli archi. Grafo punto add edge, devo specificare i vertici tra cui inserisco gli archi, quindi 1, 2, 2, 3, 1, 3, quindi creiamo un ciclo tra i, tra i vertici 1, 2, 3, poi il 4 lo lascio isolato e aggiungo ancora un edge tra 5 e 6 e poi stampo nuovamente il grafo vedete che adesso prima ho creato ho stampato il grafo quando creato, ho inserito tanto i vertici avevo solo la lista di vertici adesso ho la lista anche delle coppie di vertici vista come insieme quindi con le parentesi graffe che sono le coppie di vertici tra cui ho creato degli archi. È un arco semplice, non orientato, non pesato. È un grafo semplice, non orientato, non pesato. Cosa succede se aggiungo di nuovo un arco tra 5 e 6? In teoria non potrei, perché è un grafo semplice, non permette i molti archi. Ecco, l'implementazione in questo caso non genera eccezione, ma semplicemente verifica che questo arco esiste già tra questi due vertici. Adesso non mi ricordo se lo scarta o se lo aggiorna, ma comunque ne trovo sempre soltanto uno. Forse vabbè, non ho il Java doc, però possiamo andarlo a vedere quando avete questi dubbi. Ad esempio, qua succede? Viene aggiornato se lo aggiungo due volte o, no, o meno. Si può andare in nel javadoc di JadeGraphT, in particolare andiamo su Graph che contiene l'implementazione, poi guardiamo SimpleGraph. Add ad edge. Ad edge è un metodo che eredita dalla classe AbstractBaseGraph quindi se clicchiamo su Add Edge semplicemente ci dice che crea un nuovo arco tra, eh, tra i due vertici selezionati e ritorna l'arco creato vediamo cosa ci dice se ci dice che devono essere già contenuti nel grafo, se non sono, se non lo sono contenuti i vertici viene generata una illegal, illegal argument exception e quello che ci interessa è scritto qua, in alcuni casi se il grafo già contiene un arco specificato tra la sorgente e la destinazione allora questo metodo non cambia il grafo e semplicemente ritorna null quindi Aggiungerlo due volte semplicemente fa sì che la seconda, la seconda aggiunta venga scartata, quindi questo arco verrà scartato, perché esiste già un arco tra i due vertici. Questo lo dico perché alcune volte quando create i grafi partendo da, dal database, utilizzate un grafo semplice, ma succede che provate a inserire lo stesso arco più volte perché magari le informazioni sul database sono ripetute, eccetera. Quindi, sarebbe meglio non farlo, però nel caso in cui succedesse, non preoccupatevi perché viene semplicemente scartato. Quindi, um, abbiamo visto questa implementazione, è estremamente semplice, avete delle domande, tutto chiaro? Proviamo invece a vedere il secondo esempio, un pochino più complesso quindi creiamo un grafo diretto multigrafo e pesato quindi ritorniamo sulle slide di prima grafo diretto pesato quindi della metà di destra devo guardare la metà di sinistra quindi sono su questa colonna qua multigrafo vuol dire che devo prendere la seconda riga della terza colonna seconda riga della terza colonna c'è scritto directed weighted multigraph quindi esempio 2, creo un directed weighted multigraph in cui ancora una volta inserisco un intero e un Default weighted edge questa volta non più un default edge ma un default weighted edge, questo perché sto creando un grafo pesato e tra parentesi passo sempre la classe del tipo di arco, quindi default. weighted edge.class e poi importo, importo la, um, il package corretto graph.directWeightedMultigraph, multigraph, quindi importo la classe nel package del, del package graph. Stessa cosa di prima, aggiungo i sei elementi, quindi i sei vertici, poi posso aggiungere una stampa del grafo, scrivo soltanto che questo si tratta dell'esempio... Due. e poi posso aggiungere i vertici quindi eh, scusate, scusate, ho aggiunto i vertici posso aggiungere gli archi aggiungo gli archi copiamo questa parte questa volta però gli archi saranno aggiunti con una direzione perché si tratta di un grafo orientato quindi tra un, un, verrà aggiunto un arco che va da 1 a 2 un arco che va da 2 a 3, da 1 a 3, da 5 a 6, e poi stampo il grafo. E vedete che a differenza di prima, quando lo stampo non, più, non ci sono più le parentesi graffe, ma ci sono le parentesi tonde, appunto, a indicare che si tratta di un grafo orientato e che, quella, eh, e che questa coppia, una coppia ordinata, indica un arco che va dal vertice 1 al vertice 2. Quello che posso fare a questo punto è, ok, due cose, è un multigrafo, quindi posso aggiungere lo stesso a, tra la stessa coppia di vertici un altro arco, quindi riaggiungo l'arco la, 5,6 e ristampo e quello che ottengo questa volta è che vengono aggiunti, a differenza di prima, dove non veniva aggiunto un nuovo arco, adesso viene aggiunto un nuovo arco tra 5 e 6, perché si tratta di un multigrafo. Multigrafo quindi tra, vuol dire che tra la stessa coppia di vertici possono essere aggiunti archi multipli. Posso anche aggiungerlo nella direzione, direzione opposta, 6 e 5, non cambierebbe nulla. Un'altra cosa che posso fare è che siccome ho scelto di utilizzare un grafo pesato è quello di settare il peso quindi come faccio a settare il peso? devo ottenere il metodo addEdge restituisce l'arco creato quindi quello che faccio è semplicemente salvare una variabile temporanea quindi default weighted edge è uguale grafo.addEdge quindi il metodo addEdge mi crea un default weighted edge lo crea tra questi due vertici e poi lo ritorna. Lo sfrutto perché se utilizzo il metodo grafo.setEdgeWeight e gli passo E, che sarebbe l'arco di un default Weighted Edge, e poi gli passo il peso, i pesi mi sembra siano dei float, Quindi passo 0,5, setto il peso 0,5 su quest'arco. Di default i pesi sono tutti uguali a 1. La stessa cosa la posso fare le altre volte che aggiungo un arco. Quindi grafo.setEdgeWeight mettiamo 0,2, 0,1. 05, 06. Il problema è che quando lo stampo non ho l'informazione sul peso. Quindi la prima cosa che mi chiedo è come faccio a stampare i vari pesi dei vari archi. Beh, una cosa che posso fare è quella di iterare su tutti gli archi. Abbiamo detto che... Esiste un metodo che restituisce tutti gli archi del grafo e quindi quello che posso fare è creare un ciclo fuori avanzato dove itero su oggetti tipo default weighted edge, che chiamo arc, e quelli sono grafo.getAllEdges. get no scusate edge set dammi tutti gli archi a questo punto posso fare grafo.get edge weight posso ottenere il peso che è eh, il peso per quello specifico arco, quindi devo scrivere arc. Chiamo la funzione getEdgeWayth sul grafo, perché tutte le informazioni sono salvate nel grafo. E gli passo l'arco di riferimento. Quindi per stamparlo system.out.println e stampo il peso. Magari prima stampo anche qual è l'arco. Quindi stampo l'arco poi stampo il peso per quell'arco. Vediamo se funziona. Ci dice l'arco 1 2, ha peso 05, 2 3 02, 1 3 01, eccetera. Un'altra cosa che posso fare dato un arco è sapere qual è il vertice sorgente e qual è il vertice destinazione. Infatti ho un metodo grafo. Punto. Quindi è sempre importante mai arc. Punto, perché su, sull'oggetto arc non, sono non è definita l'informazione di qual è il nodo successivo, qual è il nodo sorgente, qual è il nodo destinazione, tutto è salvato sempre sul grafo. Quindi devo fare grafo.get edge source. Dimmi qual è la sorgente per questo specifico arco e gli passo la variabile arc quindi quello che posso fare è stampare tutto quanto insieme system.out.print.format format serve per specificare il formato di come voglio stampare simile al c per 100 d per 100 d e poi mettiamo anche il peso per 100 f quindi il peso lo spostiamo nella stampa di sotto la cancelliamo e poi cosa voglio stampare il, il, il, il, il, il nodo sorgente il nodo destinazione e il peso il nodo sorgente lo ottengo con, con il metodo grafo.getEdgeSource il nodo destinazione lo ottengo con il metodo grafo.getEdge. Target, gli passo sempre ARC, tutto questo mi dovrebbe stampare l'informazione 1, 2, peso, quindi l'informazione sul nodo sorgente e nodo destinazione peso. L'esercizio banale, serve soltanto per farvi capire che esistono tutta una serie di metodi che potete utilizzare, che utilizzerete ampiamente per ottenere le varie informazioni e come ottenerle. Quindi qua abbiamo iterato, abbiamo iterato sugli archi, adesso cerchiamo di fare lo stesso iterando, di ottenere tutte le informazioni possibili, iterando sugli archi, iterando invece sui vertici. I vertici sono di tipo intero, quindi facciamo un altro for di ciclo, avanzato, un altro ciclo for avanzato, integer vertex, grafo.get vertex set. Vertex set, senza il get. Cosa possiamo fare qui? Per ogni vertice posso sapere quali sono gli archi incidenti su quel vertice. Quindi, system.out.println, stampiamo il vertex, facciamo.format. quindi stampo il vertice semplicemente facendo così stampo la lista di tutti i vertici 1, 2, 3, 4, 5, 6 per ogni vertice mi chiedo dammi tutti gli archi incidenti su quel vertice quindi for stesso for di prima però non chiamo più il metodo edge set ma chiamo il metodo edges of cioè dammi gli archi di quel vertice il vertice è vertex e a questo punto vorrei chiedermi mi chiedo qual è l'altro il vertice opposto sappiamo che esiste una funzione di graphs che mi dà il vertice opposto dato un arco e dato il vertice corrente se non utilizzassi la funzione di graphs come farei? molto semplice perché quello che voglio fare è stampare la lista di tutti i vicini di questo nodo. Posso fare così? Posso chiedermi: uh, if uh, grafo, punto, get edge source. di um, arc quindi dammi il sorgente per l'arco che stai considerando che è un arco incidente al mio vertice e dimmi qual è la sorgente se la sorgente è uguale al vertex Allora vuol dire che il target è quello che devo stampare. Quindi System.out.println grafo.getEdge target di arc Se invece è l'opposto, perché dato l'arco incidente su quel vertice, io rappresento il, il vertice corrente rappresenta il target, devo stampare il vertice di sorgente. Devo salvare il vertice sorgente. Quindi, get edge source. Vediamo se funziona. Allora, per il vertice 1 mi dice adiacente vertex 2, adiacente vertex 3, per il vertice 2 i vertici adiacenti sono 1 e 3, per il vertice 3 sono 2 e 1, per il 4 non ce ne sono, per il 5 e il 6, per il 6 e il 5. Come ecco, me lo stampo due volte? perché ovviamente ci sono più archi perché è un multigrafo quindi ci sono più archi tra 5 e 6 ok, un'altra cosa un info, al posto che tutto questo ciclo for no, al posto che questo doppio if avrei potuto benissimo utilizzare l'istruzione graphs.getOppositeVertex specificando il grafo Legge, quindi arc e vertex. Avrei avuto la stessa identica informazione. Mettiamoci due meno così distinguiamo. E vediamo che con una sola istruzione abbiamo lo stesso risultato che abbiamo con, con quelle altre due istruzioni. Poi, altri, altre cose interessanti. Cerchiamo di stampare per ogni vertice il suo grado di uscita, il suo grado di l'out degree e l'in degree. system.out.print.format degree per cento di mettiamo in degree out degree in degree e out degree e gli passiamo grafo punto degree in degree of del vertice vertex grafo punto out degree of di vertex immagino non ci siano domande, sono tutti esercizi estremamente semplici comunque se avete domande chiedete pure per il vertice 6 in degree è pari a 2, out degree è pari a 0 perché tutti gli archi vanno da 5 a 6 Vediamo se vi ho raccontato tutto riguardo a questa parte. Ancora mi potrebbe interessare sì, dimmi. Sì, perché... Allora, il problema è il seguente. Quando io itero sugli archi, cioè itero sui vertici, sui nodi, e poi mi chiedo eh, dammi, tutti i vertici, dammi tutti gli archi incidenti su questo nodo. Ho due possibilità, l'arco entra o l'arco esce dal nodo. Quindi se voglio stampare il vertice adiacente per quel determinato arco, non posso chiedere sempre dammi il target, perché il target potrei essere io stesso, perché l'arco potrebbe entrare nel mio nodo e quindi in quel caso devo stampare il sorgente. Se invece io nodo, sono il sorgente di quell'arco, allora devo stampare il target. Cioè, il punto è questo, io sono un nodo e mi chiedo quali sono tutti gli edge, eh, gli edge eh, incidenti a me. Per ogni edge, a seconda che sia in o out, devo stampare o l'altro, cioè, voglio sempre stampare l'altro, però a seconda che sia in o out, è sorgente o destinazione se in devo stampare la sorgente se out devo stampare la destinazione e questo lo faccio in questo if però in realtà questo if non serve a nulla perché c'è una funzione che è get opposite vertex che mi restituisce sempre il vertice opposto dato un arco e dato un nodo è chiaro altrimenti faccio il disegnino è chiaro? sì In questo caso sono interi quindi posso utilizzare l'uguale uguale, attenzione che se fosse stato un altro tipo di, di oggetto avrei dovuto utilizzare equals qui in questo confronto. Poi altre cose, abbiamo detto che ad esempio alla fine di tutto mi chiedo quali sono i vertici vicini ad esempio a 3, al nodo 3. Posso utilizzare la funzione graphs.neighbordlist e devo passare il grafo e poi il nodo, il vertice 3. mi dice che i vicini di 3 sono 1 e 2. Poi mi chiedo quali sono i successori di 3 e quali sono invece i predecessori di 3. Utilizzo sempre la funzione di graphs.successorlist e gli argomenti sono sempre gli stessi. l'accessore di 3 è vuoto perché vuol dire che ehm, l'out degree di 3 è 0 eh, vediamo vertex 1, 2, vertex 3 l'out degree dov'è che lo stampavo? l'out degree dovrebbe essere 0 se non sbaglio, si, sì, out degree 0 e per questo ovviamente non ha successori, ha soltanto predecessori, che stampiamo con graph.predecessorListOf. c'è cioè, solo di 3, sono 2, 1. Avete delle domande su questi esercizi semplici semplici? Tutto chiaro? Ora allora, se tutto è chiaro direi facciamo un esercizio un attimino più complesso, giusto? In realtà beh, cerchiamo di creare un grafo di una metropolitana, rimarrà comunque semplice l'esercizio, l'unica cosa è che ereditiamo implementiamo una nuova classe, creiamo una nuova classe che estende la classe eh, default edge e una nuova classe che non sia un tipo di base per i vertici, in modo tale da capire come può funzionare, come strutturare un programmino un pochino più complesso. Quindi creiamo una nuova classe, chiamiamo metropolitana, Creiamo sempre il metodo main, poi nel main creo un grafo. Che mi suggerisce che tipo di grafo possiamo creare per una metropolitana? Allora, diretto o non diretto? Diretto dite o non diretto non lo so è indifferente bisogna vedere quanto vogliamo se vogliamo per ogni considerare la linea eh, la direzione della linea o semplicemente diretto weighted o non weighted potrebbe essere weighted sulla sulla distanza semplice multi o pseudo o non simple Multi perché ci potrebbero essere più linee, ad esempio tra, tra le stesse coppie di fermate potrebbe passare la linea rossa e la linea verde, che sono due treni differenti e quindi ha senso creare un multigrafo. Quindi creiamo lo stesso multigrafo di prima, un, no, un Directed Weighted Multigraph lo copio per semplicità e poi cambiamo il, la tipologia quindi non è più integer ma è stazione e al posto che default è weighted edge chiamiamo collegamento quindi specifichiamo stazione collegamento e poi collegamento.class perché devo passare sempre il tipo di classe. Quindi a questo punto devo creare degli oggetti stazione e degli oggetti collegamento. Quindi creo due nuove classi, la classe stazione. la classe collegamento, in particolare la classe collegamento estende default weighted edge. Qual è l'informazione che voglio sul collegamento? Perché ho creato una classe collegamento e non utilizzare direttamente un default weighted edge? Perché ad esempio vorrei l'informazione sulla linea, cioè voglio il collegamento tra due stazioni è legato alla linea. E quindi semplicemente creo una variabile linea che identifico con un intero per semplicità, creo due costruttori, uno vuoto. dove semplicemente chiamo super e uno che invece accetta una linea che poi assegno alla variabile linea e poi creo i metodi getter e setter e un toString. Decido però in questo specifico caso di non ridefinire il metodo, metodo hashcode equals perché? perché o decido di ehm, inserire un identificativo univoco, altrimenti inserire code, definire un hashcode su linea non ha senso perché la linea è condivisa tra più collegamenti, tra più tratte. Quindi in questo specifico caso, ma solo per questo specifico caso, per come ho pensato questa soluzione, per la, per la classe collegamento non ridefinisco equals hashcode lasciandolo nell'implementazione di base che confronta gli indirizzi. Però se invece volessi creare un programmino un pochino più complesso come quello che poi vedremo in laboratorio, ogni collegamento avrà un identificativo, magari, e quindi in quel caso ha senso ridefinire hashcode e equals Nella classe stazioni invece definisco una stringa che mi identifica univocamente la stazione, eh, che chiamo nome, poi mi creo un costruttore che accetti una variabile nome, e poi invece qui creo tutto get resetter to string e eh, escode equals quindi oops, get resetter escode equals e poi il toString che non dovrei aver già creato, no, semplicemente stampo il nome della stazione. In questo caso hashcode equals li creo perché è, è, per i vertici è fondamentale avere hashcode equals, altrimenti quando poi aggiungo gli archi è un pasticcio. Fin qua tutto molto semplice. Allora, cosa fare? Adesso devo andare a inserire le varie stazioni. Facciamo una, un tracciato della metropolitana estremamente semplice. Quindi, grafo add vertex new stazione, lo chiamiamo A. Poi inseriamo anche la stazione B, C e D. E a questo punto vorrei che A e B fossero collegati da entrambe le linee. E poi una linea proseguisse tra B e C e l'altra linea proseguisse tra B e D. Quindi aggiungo degli archi in questa direzione. Però ora mettiamo una sola direzione. Quindi grafo.add edge. new stazione a e poi scrivo new stazione b ovviamente avrei potuto salvarmi in una variabile temporanea gli oggetti precedentemente creati però siccome non l'ho fatto voglio sfruttare il fatto che al suo interno utilizzi equals facendo così la funzione ad edge mi ritorna, in mezzo ad edge mi ritorna un collegamento, perché quello che fa ad edge al suo interno è creare, uno, è chiamare il costruttore di collegamento, il costruttore vuoto e poi creare l'arco tra le due stazioni, mi ritorna collegamento, quindi io su collegamento posso settare l'informazione sulla linea e dire che questa è la linea 1. Poi faccio lo stesso, e dire che questa è la linea 2, quindi aggiungo un doppio arco tra a e B perché un arco direzionato, un arco orientato si riferisce alla prima linea e un arco orientato si riferisce alla seconda linea. In alternativa avrei potuto invece creare un oggetto collegamento a priori. Quindi scrivere collegamento uguale a new collegamento di 1, quindi creo un nuovo oggetto collegamento sulla linea 1 e poi aggiungo grafo.add edge cosa? Aggiungo un eh, new stazione, voglio creare un collegamento tra B e C, new stazione B sezione C e poi gli passo anche l'oggetto call collegamento. Stessa cosa, semplicemente è l'altra opzione. O faccio creare l'oggetto collegamento ad, ad edge, e poi lo setto, oppure creo un oggetto collegamento con il costruttore in cui passo già il parametro e poi passo questo oggetto già creato ad ad edge. Sono due implementazioni alternative entrambe sono valide. Faccio la stessa cosa creando un secondo collegamento tra gli oggetti B e D. A questo punto stampo questo bellissimo grafo che ho creato, system.out, vediamo cosa esce fuori. Allora, ABCD, quattro stazioni, poi ho linea 1, quindi collegamento... Il primo collegamento tra A e B, un secondo collegamento sempre tra A e B sulla linea 2, un collegamento 1 sulla linea BC e un collegamento sulla linea 2 tra B e D, esattamente quello che volevo. Se ad esempio adesso volessi farmi stampare tutti i collegamenti della linea 1, come posso fare? Potrei fare un ciclo FOR di collegamento itero su grafo.edgeset, quindi itero su tutti gli archi del grafo poi mi chiedo se C punto... collegamento qua ho fatto un errore se c.get linea se è uguale, uguale a 1 perché voglio stampare quello della linea 1 allora system.out.format per s per s di grafo.getEdgeSource edge source di c grafo.getEdgeTarget edge target di c In questo mondo stampo a linea 1, la linea 1 è fatta solo da due, tratte, da due tratte che sono tra i B e tra B e C. Esempietto molto semplice, però un pochino più complicato rispetto a prima, perché ho ridefinito, ho utilizzato un oggetto mio, un, oggetto, un wrapper su una stringa di fatto, su cui ho ridefinito il concetto di hashcode equals. Ho creato un oggetto collegamento un wrapper su default edge in cui aggiungo un'informazione alla linea, non ho però ridefinito escode equals perché il collegamento non aveva un identificativo, ovviamente devo stare molto attento poi ai metodi che utilizzo, perché se su collegamento chiamo, perché se ad esempio utilizzo il metodo grafo.containsEdge e poi gli passo... Eh, Devo passargli per forza un riferimento ad un collegamento esistente perché il confronto viene fatto sugli indirizzi di memoria. Non posso fare altrimenti perché non ho ridefinito hash code equals. Quindi devo ovviamente devo essere coerente nella mia implementazione. Devo sapere quali sono i metodi che poi utilizzerò o meno. Avete delle domande su questa parte? Allora, l'avresti potuto fare, ma avresti dovuto creare un identificativo univoco. Quindi, se in collegamento mettiamo un... E eh no, perché eh, ridefinire escode equals su linea non ha molto senso, perché la linea coincide con più tratte e quindi vorrebbe dire che lo, al suo interno avrebbe memorizzato lo stesso collegamento sarebbe sorto un problema perché al suo interno lui crea una mappa dei vari archi e avrebbe identificato come lo stesso arco in più, come, come se lo stesso arco eh, comparisse più volte. In realtà sono archi diversi perché ogni arco riguarda una tratta specifica tra, tra una coppia di vertici perché il problema è l'implementazione di JGraphT, al suo interno JGraphT Utilizza delle mappe, degli hash set per tenere traccia dei, degli archi e dei vertici. Se due archi hanno lo stesso hash code equals, li identifica come uguali. E quindi se sono uguali vuol dire che non possono comprimere due posti diversi. E quindi è un pasticcio. Se ridefiniamo hash code equals, dobbiamo ridefinirlo su un identificativo univoco univoco per ciascuna tratta. Quindi non ha più senso parlare solo di linea, ma bisogna parlare anche della singola tratta avremmo dovuto scrivere int id e poi ogni volta che inseriamo un collegamento aggiungo un id però siccome non mi sembrava sensato dare un id a tutti i collegamenti in questo specifico caso non l'ho fatto mantenendo comunque l'implementazione corretta sono stato chiaro? oppure altre domande? Allora, se non ci sono altre domande, l'esercizio di laboratorio di mercoledì, domani non c'è lezione ovviamente, l'esercizio di laboratorio di mercoledì è molto semplice, è un'introduzione ai, ai grafi, dei grafi, semplicemente quello che vi chiedo è di sfruttare il database sul dizionario che abbiamo già utilizzato in qualche recitazione passata e di creare un grafo in cui viene collegata una parola, un grafo orientato no scusate un grafo eh, non orientato perché non ha senso inserire la direzione qui oh, la, la, la, la rappresentazione non è corretta perché questa è una rappresentazione di un grafo diretto però voi dovete creare un grafo non orientato. Non che creare un grafo diretto sia sbagliato, però aggiungo delle informazioni che non ci interessano. Quindi dovete creare un grafo in cui i nodi sono le varie parole di una data lunghezza, quindi selezionate le parole di lunghezza 5, tutte le parole di lunghezza 5 del dizionario, e create un grafo in cui i nodi siano le varie parole. E gli archi collegano due parole se queste differiscono per una sola lettera. Quindi dovete selezionare il dizionario, quindi avete due possibilità. O caricare in memoria tutte le parole di quella data lunghezza e poi scrivervi in Java un algoritmo che calcoli la differenza tra, due parole, tra ciascuna coppia di parola e se questa differenza per una aggiungete un arco. Oppure utilizzate il linguaggio SQL per farvi restituire tutte le parole che, distano, che hanno una, una lettera di differenza. Quindi fate due query, una per ottenere tutta la lista delle parole da inserire nel grafo e un'altra per ogni parola, per sapere quali sono quelle adiacenti con cui creare del, degli archi. Siccome il laboratorio è abbastanza semplice, secondo me è veloce, vi consiglierei di provare entrambe le implementazioni, così ripassate anche un attimo il linguaggio SQL. Il primo punto quindi chiede di restituire quali sono i vicini, quindi dato care, sapere quali sono i vicini, a Distanza 1, il secondo punto invece vi chiede di trovare quello, il vertice con il grado massimo, quindi quello che ha il maggior numero di archi incidenti e di stampare, mi sembra quali sono poi questi vicini di questo particolare vertice. Quindi, è abbastanza semplice, non ci sono particolari problemi, l'unica difficoltà forse è quella di costruire questa query SQL, quindi ripassare il linguaggio SQL, qui avete un puntatore per ripassarlo, su come interrogare il database in modo tale da forse restituire tutte le parole che distano di un carattere. E lo stesso esercizio che ho dato anche lo scorso anno, il che lo scorso anno avevamo, eravamo andati più avanti con la teoria, quindi poi abbiamo fatto anche delle considerazioni sull'esplorazione sull del grafo, che però adesso non abbiamo ancora visto, quindi... Non, non ho proposto come esercizio visto che ci manca ancora un attimo vorrei chiedervi se avete domande perché ho ricevuto parecchie email se avete domande sull'ultima esercizio di laboratorio quella sul, sugli algoritmi ricorsivi in particolare applicato al trovare la sequenza di città avete delle domande se siete riusciti a risolverlo tutto senza problemi Ok, direi di sì. Allora ritorno sull'esercizio che avevo iniziato nell'ultimissima lezione che ho fatto, quello sulle otto regine, perché nell'algoritmo ricorsivo esistono due varianti: algoritmo ricorsivo che non avevo presentato, mentre proponevo la soluzione, ma che comunque secondo me ha senso conoscere, è interessante conoscere. Se andate su, su GitHub, nel, nel repository 8 regine dovrebbe esserci eh, no scusate nel repository eh, quadrato magico non 8 regine nel repository quadrato magico trovate un branch che si chiama soluzioni alternative ho già messo il link in un documento che ho caricato sul sito comunque direi riguardiamolo un attimo insieme ci sono tre modelli, tutti fanno la stessa cosa, cioè tutti cercano la soluzione per il famoso quadrato magico. La differenza è come la cercano. Allora, il classico modello è quello che abbiamo visto quasi tutto insieme. L'unica differenza è che mancava la condizione di veri sulla, sulla verifica, ma era abbastanza semplice, bisognava semplicemente verificare che non ci fossero sulla diagonale altri altri numeri e, allora, quello che è importante è, quello che è importante è vedere la funzione ricorsiva la funzione, questa qui è la funzione ricorsiva di base come abbiamo visto sia condizioni di terminazione eh, esplorazione delle varie soluzioni costruzione delle varie soluzioni intermedie quindi classico if per mettere un filtro, se supero il filtro aggiungo, chiamo la funzione corsiva e poi rimuovo. L'istruzione ritorna qua al fondo, giusto eh, per completezza, ma non è necessario perché è ovvio che quando finisco, esco da questo for, la funzione ritorna. Questa è la, è la variante che abbiamo visto diverse volte nei vari esercizi e è importante che la conosciate, che la conosciate bene. Esistono però due varianti molto interessanti. La prima è quella di contare, perché a volte con questa variante vengono restituite tutte le soluzioni possibili, perché eh, ogni volta che trovo una soluzione, magari controllo che soddisfi ancora qualche requisito, ma poi la aggiungo alla lista delle soluzioni. Quindi non mi fermo alla prima, non le conto, semplicemente le aggiungo tutte, Esploro, continuo a esplora, esplorare l'albero della ricorsione fino a, non finì, fino a quando non lo completo. Ci sono dei casi in cui però viene richiesto non di trovare la soluzione, ma di, trovare, di, di sapere quante sono queste soluzioni oppure di restituire solo la prima. Ad esempio, se l'albero della ricorsione è, è molto grosso, non è utile esplorarlo tutto. Basta restituire Una volta trovata la prima, basta restituirla perché ad esempio non è un problema di ottimizzazione, ma è un problema dove semplicemente devo trovare una soluzione. Se fossi interessato a contarle, come farei? Beh, la, la differenza è minima, semplicemente da dove prima le aggiungevo, inserisco un contatore, quindi non salvo più le soluzioni, estremamente semplice, metto un contatore che è una, potrebbe essere una variabile globale, solution counter, e che è incremento incremento ad ogni, ad ogni, per ogni soluzione trovata e poi alla fine nella funzione che chiamo quella ricorsiva al termine ritorno questo valore soluzione un pochino differente è quella in cui devo ritornare il primo devo ritornare la prima soluzione trovata come fare? sfrutto l'istruzione return quindi mentre prima creavo delle funzioni ricorsive che ritornavano void se voglio ritornare soltanto una soluzione, creo una funzione ricorsiva che ritorna all'oggetto che voglio ritornare. In questo caso è un oggetto di tipo square, quindi ritorno un oggetto di tipo square. Se, ehm, quindi, cosa cambia? Entro nella funzione ricorsiva. prima cosa che controllo è la condizione di terminazione. Soddisfa le condizioni di terminazione? Sì prima raggiungevo, adesso invece faccio return della soluzione trovata. Fare così significa che la funzione ricorsiva termina, quindi passo, lo stack si contrae e passo a quella che aveva chiamato questa particolare istanza del metodo, a quella prima, quindi passo al livello superiore dell'albero, ritorno indietro di un passo. Quello che faccio è salvarmi il valore ritornato dalla funzione ricorsiva in una variabile temporanea infatti vedete che il for e l'if sono sempre questa cosa il for serve per ciclare su, su tutti i vari singoli elementi da inserire l'if serve per, per applicare dei filtri Qua prima richiamavo semplicemente la funzione ricorsiva ora prima di richiamarla mi salvo, salvo anche il risultato che questa ritorna Così controllo se il risultato è diverso a nulla. Se il risultato è diverso a null significa che ho trovato qualcosa, che sono entrato in una condizione di terminazione, ho trovato un oggetto e quindi è inutile che vada avanti perché ho già la mia soluzione. Quindi faccio il controllo. Possiamo vederlo come un altro filtro. Se la soluzione ritornata dalle da funzioni ricorsive è diverso a nulla, allora termino subito. Non, non ha senso che vada avanti. E quindi faccio subito return. Eh, magari lo disegno perché mi viene più comodo, tanto dovrebbe funzionare. PC, desktop, sì. Ah. Grazie. Nella barra bar no. Ah, questo? Sì. Grazie. Quindi abbiamo detto che ehm, la funzione ricorsiva... No, tratto. Quello che fa la funzione ricorsiva è creare un albero, che adesso sappiamo anche cos'è un albero, di questo tipo, dove esplora le varie soluzioni, eccetera. Ora diciamo che quello che fa all'inizio è andare subito in profondità fino a trovare una possibile soluzione candidata quando arrivo qui entro nella condizione di terminazione che potrei verificare o meno se non la verifico quindi mi va male, no? cosa faccio? torno indietro di un passo per cercare un altro, per creare un'altra soluzione candidata quindi diciamo che ritorno poi faccio un'altra scelta, torno indietro di un passo, faccio una scelta per l'ultimo passo e rientro di nuovo nella condizione di terminazione. E diciamo che questa volta è verificata. Fantastico, vuol dire che non devo più esplorare questa parte dell'albero, questa parte dell'albero non mi interessa. Quindi quello che a questo punto succede è che qui non viene ritornato un void, ma viene ritornato l'oggetto che chiamiamo o. Quindi a, a questo punto, vabbè a questo punto non potevo più fare nulla perché tanto le possibilità per quest'ultimo passo erano esaurite, però quando ritorno ancora al nodo superiore dove avevo ancora delle scelte da fare per quello particolare passo, controllo, prima di richiamare la funzione ricorsiva, se però è ritornato dalle altre scelte è diverso da null, se è diverso da null vuol dire che hanno già trovato una soluzione e quindi questo ramo qua non va esplorato, quindi questo ramo qua viene cancellato e subito ritorna all'oggetto trovato quindi qua viene ritornato O e qua viene ritornato O quando ritorno quindi al passo iniziale se qua ce ne sono 4 diciamo che dovevo inserire in un array di 4 elementi qualcosa e adesso mi trovo in questo passo iniziale quando mi trovo in questo passo iniziale non faccio più un'altra scelta perché ho già un oggetto e quindi ritorno quindi diciamo che questo che vi ho mostrato è un pattern che dovete seguire tutte le volte in cui vi viene chiesto di ritornare la prima soluzione trovata. Voi, voi potreste benissimo anche trovare tutte le soluzioni e poi dopo ritornare la prima della lista, però tenete conto che ci sono dei problemi che sono molto lunghi da esplorare tutto l'albero delle soluzioni, però magari trovare la prima soluzione non è così lungo e quindi si può ancora adottare un algoritmo ricorsivo applicando questo schema dove di fatto le differenze rispetto a quello normale sono veramente due ossia aggiungere un return null al fondo al posto del return e una condizione sul, è salvare il quello che ritorna una funzione ricorsiva quindi qua semplicemente si chiama una funzione ricorsiva invece qui si salva il valore della funzione ricorsiva e si controlla che sia diverso da null. Questa è la seconda modifica. La terza modifica è all'interno della condizione di terminazione aggiungere un return con l'oggetto che si vuole ritornare. Quarta e ultima modifica selezionare scrivere lì come valore di ritorno il tipo di oggetto che si vuole ritornare. Facendo così, appena si trova una soluzione si la ricorsione termina. È abbastanza chiaro? Dubbi? Fate anche delle, delle prove, magari anche nell'esercitazione, nell'ultima esercitazione di laboratorio provate a ritornare alla prima soluzione trovata. No, ovviamente non sarà ottima, non sarà quella con il minor costo, però è una soluzione valida comunque per il problema. Provate a modificarlo in modo tale da, da ritornare alla prima soluzione trovata per vedere se tutto il meccanismo è chiaro. Se non avete domande, io concluderei qui. Ok, ci vediamo mercoledì allora al laboratorio. Buona giornata.